Ciao a tutti i Polletti! Uh, che hai detto Polletti? Sì, non mi piace, ve lo dirò Polletti. Siamo qui perché siamo andati al cinema, abbiamo fatto le riprese ed è sparito tutto! Ringraziamo Apple per queste registrazioni scomparse nel nulla. E vi mandiamo la piccola ricezione che abbiamo fatto usciti dal cinema. Unici video sopravvissuti alla catastrofe. A fra poco! Appena usciti da Minions. Un bel film. A noi ci è piaciuto tanto, qualcuno l'ha criticato. Guardate, non si vede il bollo delle luci, non si vede nulla. Noi ci siamo divertiti molto, figata, mi ha fatto ridere tanto, a me mi è uscita una lacrima verso il finale, non spoileriamo però... Si scopre molto di più sul mondo dei Minions. Esatto, si scopre molto di più, ma poi funziona bene. Ti, ti fa ridere. Ho voci importanti a lavorare in questo film tra cui eh, Alberto Angela che fa la voce narrante, che ci sta benissimo la voce narrante <ride> di Alberto Angela, sembra un documentario. Piccolo. Luciana Litizzetto nella parte di Scarlett e poi abbiamo un bravissimo Fabio Fazio che interpreta il marito di Scarlett eh, quindi il marito della Litizzetto che nel che film. Ci sta bene. <ride> I bambini hanno fatto caos nel cinema ma era giusto così se vai a guardare i minion e non vuoi vedere i bambini che fanno casino guardatelo a casa quando esce in DVD. <ride> non lascia aperto spunti perché è palesemente un super prequel, quindi non lascia spunti a seguiti. Non eh, ci sono pezzetti. Non finali. Ci sono pezzetti extra, sono i soliti. <ride> con un altro personaggio bambino, che non vi diciamo perché praticamente sennò sbocchiamo anche quello e... Però carino, belle texture, cioè, mi sono piaciute molto le texture molto ben lavorate per essere un film d'animazione semplice e comico Sì sì sì, ci sì, sono dei, dei piccoli riferimenti carini come Minion che sbucano da un tombino e si vedono passare sulle strisce pedonali i Beatles come nella celebre copertina e molti altri spunti comunque del 68 quindi due anni prima degli anni 70 ci sta tutta, bella ambientazione Mi ha fatto molto ridere quando sono passati nel scenario dell'allunaggio in America Stupendo perché io e lei discutiamo sempre la teoria che l'allunaggio non c'è stato il fatto <ride> che i Minion passino davanti al set dell'allunaggio è qualcosa di bellissimo A Ho proposito, scriveteci qua sotto se pensate che l'allunaggio ci sia stato realmente o meno Esatto, esatto e... E Ci incamminiamo e vi lasciamo alcune informazioni riguardanti i Minion Bene! Dopo questa piccola recensione a caldo dopo aver visto il film Vi lasciamo alcune chicche riguardanti i Minion Delle piccole curiosità Allora, curiosità numero uno Bob ha l'eterocromia, ovvero ha un occhio di un colore e un occhio di un altro. Come Yuna di Final Fantasy X, ma lui è piuttosto piccolino. I minion sono creaturine alte 105 cm, così ha dichiarato il regista. Lei è alta molto meno di un minion, così ho dichiarato io. I minion hanno tutti la voce del regista Pier Coffin. Coffin? Coffin. Co -co -co I tre i minion del film Bob Stewart e Kevin ricordano. Sì, ricordano le tre figliolette di Gru nei precedenti film. Minion sono il risultato di un mix tra i jaguar di Star Wars e gli un palumpa della fabbrica di cioccolato. La sigla dell'Universal nel film viene cantata direttamente dai Minion. Oltre ai Minion gialli, quelli buoni, esistono i Minion viola, quelli cattivi, che in realtà sono nello spettro dei colori l'esatto opposto del giallo. Il film dei Minion è un prequel dei fatti accaduti nel film di Cattivissimo Me ed è stato annunciato per il 27 di giugno 2017 il Cattivissimo Me. 3 Il giorno del tuo compleanno, uhuh, uh che visto a Nasa è pelata, ci siamo. Faccio sempre il tifo per blu. Comunque, ci dice bene il 2017 dato che Avengers 3 uscirà nel 2019. Almeno questo non la spuntiamo. Forse saremo ancora qui a documentarci, No C'è la lampada minion. Fa la lucina gialla. Facciamo i saluti? Facciamo i saluti. <ride> sì, come due <te> film la sentiamo. <ride> sì, come Se avete dei film in particolare da volerci chiedere che andiamo a vedere per voi. Se ci sono scene che vi sono piaciute in uno dei tre capitoli della serie, fatecelo sapere. Con un commentino qui sotto. Fateci sapere qual è il vostro personaggio o minion preferito della serie. Io non lo so fare, quindi mi fido. Yeah. Lunga vita e prosperità.